lo sport come strumento di inclusione sociale, questo è l'obiettivo del nuovo progetto nazionale della WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, con il coinvolgimento di associazioni del terzo settore, università e realtà territoriali. Ad illustrarci questa iniziativa dal nome Sport per Tutti abbiamo con noi Veronica Dauria, presidente di WISP Bari. Buonasera, Buonasera e benvenuta grazie. innanzitutto. Grazie. Allora, quali iniziative metterete in campo nell'ambito di questo progetto? Allora, questo progetto si inserisce nell'ambito ambito di un progetto nazionale di ampio respiro che prevede una serie di azioni. In particolare sul Comitato di Bari il progetto focalizzerà l'attenzione sulla sostenibilità, sul movimento sostenibile che ben si attaglia con eh, le iniziative del Comune di Bari. Infatti in sede di conferenza stampa l'assessore Pietro Petruzzelli ben ha detto che questo progetto rappresenta quasi una, una parte del programma del Comune di Bari. Ci faccia qualche esempio di, di attività, di azioni concrete. Esempio di attività è quello che cercheremo di implementare una applicazione che attraverso lo strumento della premialità, quindi attraverso il riconoscimento di un contributo economico, eh, cercherà di incentivare il movimento sostenibile. Quindi tutti coloro che eh, verranno a fare attività sportiva, al Pala Sport Capocasale che ormai la WISP gestisce da oltre, da oltre dieci anni, e lo in maniera sostenibile in bicicletta, ricordando che la WISP ha fatto da apripista, ricordiamo le grandi manifestazioni quali Bici in Città, che è, di cui la, la Gazzetta del Mezzogiorno parlava tanto, addirittura facendo riferimento a 12 chilometri di felicità. Quindi, noi cercheremo di implementare, ritorniamo all'attacco, implementando questa volta il movimento sostenibile. Quindi, tutti coloro che verranno in bici, che verranno in monopattino in maniera sostenibile potranno beneficiare di questo contributo. Un flash, l'importanza dello sport per ritornare alla normalità dopo la pandemia. Certo, la pandemia eh, ha rivelato che l'esigenza di tutti i cittadini è quella di star bene, star bene soprattutto in un ambiente pulito. Quindi... E questo progetto va proprio in questa direzione. Sì. Noi ringraziamo Veronica Dauria per essere grazie stata a voi, con noi.